Allora, Italia Online, bentornati a Campus Party. Grazie, anno, buongiorno a tutti. Secondo Media Partnership e quindi cosa ne pensate di Campus Park? In realtà cosa ne pensi anche tu? Perché anche tu sei una, allora, una campusera nella... Esatto, beh, allora diciamo che è assolutamente una grande e bella esperienza grazie per averci invitato per la seconda volta, siamo orgogliosi di questo è un evento che dà la possibilità a tanti giovani, a tanti millennials di, eh, diciamo, portare con sé un'esperienza sicuramente di innovazione ma anche di unire quelli che sono le opportunità del futuro, quindi il lavoro l'IT piuttosto che il digital, che sono due grandi uh, macro aree che possono aiutare sicuramente i giovani in un'evoluzione futura. E, a proposito di questo, uh, oggi siamo qui nell'area nell Job Factory, perché Italia Online ha una stazione nella Job Factory di Campus Party e la domanda è molto semplice, perché lavorare in Italia Online? Allora, noi siamo la internet company italiana per eccellenza, al nostro interno abbiamo diversi marchi che ci caratterizzano come Libero, Virginio, Pagine Gialle, Super Eva che sono grandi player di mercato. Il nostro brand è la nostra casa, diciamo, la nostra grande famiglia ospita diciamo, tante opportunità che sono connesse principalmente al mondo dell'ET, al mondo del digital, siamo un'azienda digitale giovane, fresca che abbiamo voglia e volontà di crescere sempre di più in un'ottica di innovazione. Quindi, del, come si suol dire, il 4.0 è quello che è il futuro del lavoro e dell'innovazione. Molto concisa da dire. a A Camposporti la, la parola d'ordine è Contamination. Assolutamente. No? Abbiamo anche un'area quest'anno che si chiama Area Contamination, quindi che cosa l'Italianain si aspetta di portarsi a casa? Contaminazione come hai potuto appena dire dove appunto abbiamo l'opportunità di condividere e unire tanti piccoli pezzi di puzzle che ci danno in un certo senso poi una vision comune di quella che è l'opportunità e il mondo del lavoro nel futuro. Oh, um, avete, anche, avete anche delle postazioni da eliminare in, in area contaminante? Abbiamo delle postazioni dove io per caso questa mattina ho portato appunto dei candidati a fare un colloquio banalmente quindi mi sono seduta ed è iniziata una bella chiacchierata dove si sono approfonditi appunto degli scenari eh, nella nostra azienda per questi due candidati Bene, quindi grazie mille Grazie